Cosa penserebbero i tuoi amici e i tuoi colleghi nel sapere che hai conosciuto una persona speciale importante per te tramite un'agenzia di incontri? E ti faccio un'altra domanda, cosa potrebbero fare per te i tuoi amici e i tuoi colleghi per aiutarti a trovare questa persona con cui tu possa iniziare una relazione seria? Te lo dico io, purtroppo poco o niente. Queste persone hanno la loro famiglia, hanno la loro relazione. Per carità, ti vogliono bene, ma non potrebbero fare molto per te per aiutarti a trovare una compagna o un compagno di vita. Solo tu sai come ti senti la sera quando torni a casa e non hai qualcuno che ti aspetta, qualcuno che ti chieda semplicemente come è andata oggi. E quindi ti rendi anche conto che solo tu puoi fare qualcosa per trovare questa persona, nessun altro. Io mi chiamo Anna Maria Palladino, gestisco un'agenzia di incontri a Campobasso, la Meetness, dal 2009 e come puoi immaginare in questi anni ho parlato con moltissime persone stanche di perdere tempo e di stare sole. Ho visto con i miei occhi uomini e donne sfiduciati e delusi che però hanno iniziato delle nuove relazioni, hanno ritrovato il sorriso e la serenità proprio grazie all'amore. E oggi non sono più sole, ma hanno qualcuno con cui stare insieme e condividere il bello e il brutto della vita. Ed è la stessa cosa che io auguro anche a te perché penso che tu desideri la stessa cosa e sappi che ci sono solo aspetti positivi nel cercare intenzionalmente l'amore. Tramite me, infatti, incontreresti soltanto chi è single come te, chi è libero e quindi non già impegnato che vuole un'avventura o una storia da vivere di nascosto. In più conoscerai delle persone che conosco io prima di farle incontrare a te. Quindi faccio già una prima selezione, in modo tale che tu non ti ritrovi in appuntamenti noiosi con persone che non hanno nulla in comune con te, come potrebbe ad esempio accaderti con gli incontri che fai online, sui social o sui siti. Lì non, non hai nessuna garanzia su chi è questa persona. E in più, tramite me, entri subito in contatto con persone nuove. Perché sai, oggi purtroppo non è facile conoscersi per caso, per strada, in un bar. I vecchi mezzi per fare nuove conoscenze non funzionano più. E, e d'altra parte eh, il vantaggio di rivolgerti a me e alla mia agenzia è essenzialmente incontrare persone che la vedono come te, che vivono una situazione di solitudine e vorrebbero rimediare. In più, un altro aspetto importante è che se la tua vita è fatta uh, di una routine molto consolidata che è lavoro, casa, spesa, solita comitiva, chiaramente le opportunità che hai di incontrare persone nuove sono pochissime. Uh, invece tramite me uh, potresti conoscere delle, dei single, un uomo o una donna, che probabilmente da solo non incontreresti mai, perché tu fai la tua vita, hai le tue abitudini, il tuo bar preferito, tuoi, le tue frequentazioni, questa persona ne ha altre. E purtroppo da soli non entreresti mai in contatto, tramite me sì. Quindi cosa puoi fare ora? Mi puoi chiamare, il mio numero è 329 6715 245, rispondo sempre e soltanto io puoi anche scrivermi su whatsapp se lo preferisci, poi ti ricontatterò io. Almeno parliamo, mi spieghi un po' la tua storia e chi stai cercando, in modo tale che io possa capire se ho qualcuno che potrebbe piacerti, con cui tu possa uscire e chissà, la tua vita potrebbe cambiare per sempre. Perché eh, alle volte succede che tutto ciò che non è accaduto in tanti anni potrebbe accadere in un pomeriggio, però dipende da te. Ti aspetto, chiamami. Ciao!